Ciao! Allora, oggi volevo provare a fare con voi questo esperimento, tema natalizio, direi dalla, dalla foto, che è un albero di Natale, della Tiger, che avevamo trovato assieme, se vi ricordate, in una busta a sorpresa. Allora, non sapendo esattamente che cosa è questo uovo con un gancetto, mi sono andata a leggere le istruzioni e... Non è che mi aiutano più di tanto, perché intanto, ecco, figura Anzalizia in crescita. Ok, va bene, però il resto sono sulle avvertenze, quindi non mi spiega come fare, anche se comunque sia, guardiamo un attimo qui, dice di 1 metterci l'acqua, poi dopo 24 ore cresce un po' e dopo 36 dovrebbe essere al massimo. Eh, sì, se guardate il mio dito mi sono schiacciata prima, perfetto, eh, esattamente però, mm. immagino che l'acqua va già messa da qua, però quanta? Quanta ne metto? Eh, proviamo a metterlo fino a qui? Fino alla tacca? Proviamo e vediamo, eccomi di ritorno, dunque ho messo l'acqua e eh, adesso però fa riflesso, non si vedrà più, aspettate... Okay. ho messo l'acqua fino a quindi fino al segno vediamo in 20 dunque aspettate che riprendo le istruzioni 24 ore 24 ore cresce un po e 36 cresce del tutto quindi noi adesso lo mettiamo là sul mobile e poi ci riaggiorniamo tra 24 ore e poi 36 e voglio vedere assolutamente che cosa viene fuori allora video aggiornamento dopo neanche mezz'ora perché ho parlato con mia mamma che lei ne ha già fatto un altro di un altro disegno e va riempito tutto quindi ok? l'ho riempito fino in fondo adesso non lo muovo se no esce tutto eccoci qua e, come abbiamo detto, ci aggiorniamo tra 24 e poi 36 ore per eh, vedere... Sì. Allora, sono passate 24 ore e questa è la situazione. Dunque, l'acqua c'è ancora, direi, più o meno tutta. E posso notare che lui e l'alberello si è ingrossato, cioè è diventato più grosso, non più alto. Sempre alto uguale, però è più grosso, quindi forse con calma crescerà non lo so dice adesso 24 o 36 ore noi guardiamo a questo punto domani perché 24 ore si è ingrossato quindi qualcosa funziona però voglio vedere se cresce anche in altezza vedremo Mi allora, terrò allora. aggiornamento sono passate 48 ore quindi due giorni se, sinceramente non si è alzato ma è grande, cioè è, è ciccione, ha preso, aspettate, quasi tutta la parte in fondo, però non si è alzato di tanto, un pochino si sì, è, eh, lo vedo alzato, io voglio vedere, loro dico, <coughs> aiuto la voce, 24-36 ore, siamo già a 48, quindi due giorni, io voglio vedere andare avanti, lasciandolo sempre in acqua, se cresce di e più. Eccoci qua Vedi, con l'ultimo allora. aggiornamento, allora, io non so se crescerà ancora, ma non credo anche perché, è diventato davvero grosso rispetto a prima il fatto sta che sono passate certamente più di 36 ore però aspettate è bello grosso riempie quasi tutto il lovetto quindi io direi che è un po un albero pendente però è carino è stato carino da vedere se per caso crescerà ancora eh, diciamo che sono passati quattro giorni altro che 36 ore però, se per caso crescerà ancora, vi aggiornerò su Instagram. E intanto io direi che l'esperimento, comunque, sia è riuscito. Se vi è avuto un po' di compagnia, se vi è piaciuto il video, mi raccomando di mettermi un like, iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E noi, io e l'alberello, ci vediamo alla prossima. Ciao.